Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio farti vedere come iniziare a fare dropshipping su Amazon, come sto iniziando e quali passi sono da seguire. Te lo farò vedere direttamente nel mio schermo e andremo passo passo a vedere i primi step se vuoi iniziare a fare dropshipping su Amazon. Però prima di tutto ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale e mettere like così mi aiuterai a spingere il video e a farmi conoscere sempre più da più persone, così che posso portare sempre contenuti più interessanti per te e per questo nostro percorso. Se mi conosci, sai bene che ho parlato più volte di dropshipping su Amazon, anche se non l'ho mai fatto, diciamo, full time. Ora sto iniziando a settarlo, ho iniziato questa settimana e voglio approfittare di questa occasione per mostrare anche a te come poter iniziare a farlo. E ovviamente presuppone che tu hai già un account venditore amazon se non ce l'hai che lo devi creare ma non è argomento di questo video farò un video più in là su, su come creare un account venditore amazon ma non perdiamo più tempo andiamo nel mio computer e andiamo a vedere esattamente come ho iniziato a fare dropshipping su amazon e i risultati che sto avendo andiamo subito ok ragazzi eccoci qua ora andiamo a vedere come esattamente iniziare a fare dropshipping su Amazon come ho iniziato e che risultati sto avendo in questa prima settimana eh, se mi già mi seguo su ebay per ebay saprei che utilizziamo un software gestionale per dropshipping su ebay e la stessa cosa è per amazon in questo caso andiamo a utilizzare eh, che se praticamente gestia il nostro inventario collegando gli oggetti tra il fornitore e amazon cambiando il prezzo se cambia dal fornitore e mettendoli fuori stock o in stock se vanno se diciamo finiscono o rientrano in stock quindi ci gestiamo un po' tutto la parte del repricing come vedi il Grid supporta un sacco di, eh, di stores amazon ebay e Shopify, WooCommerce, Etsy, eccetera eccetera anche se io lo utilizzo solo per Amazon e ha tantissimi fornitori disponibili supportati qua c'è la lista per divisi per Stato questi sono per gli United States per l'America sono letteralmente centinaia avete. poi ci sono per l'Inghilterra che dove opero io perché io vendo in Inghilterra o l'azienda in, in Inghilterra e vendo in Inghilterra e ma ci sono anche per l'Italia, eccoli qua, anche se sono, diciamo, molto più ridotti, c'è cioè Amazon stesso, perché vuoi fare dropshipping da Amazon a Amazon, c'è Postway, Store, Open Electronics, che non lo conosco, ZoPlus, eh, Silk Road, che sinceramente non conosco, poiché non vendo in Italia, poi c'è Germania, insomma, per qualsiasi paese operate, ci sono tantissimi fornitori, ovviamente in America sono i più supportati, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere il resto. Prima cosa, ovviamente dovete avere l'account venditore Amazon, eh, che è uno di questi questo qui, come vedete. Eh, se non ce l'avete, dovete prima registrarlo, dopo richiedere tempo, dovete avere una lattita IVA o un'azienda un per aprirlo, ovviamente, ma farò un video dedicato. Quindi una volta avete un bounce, quello che dovete fare è collegarlo al software che lo potete fare cliccando su impostazioni, cioè settings, seguendo le impostazioni, le, le, le informazioni, scusate. Che in pratica dovrete andare su Amazon, su permesso utente, io cioè c'ho in inglese, però potete anche saltare in italiano, visit manager your apps, quindi eh, gestisce le impostazioni delle tue applicazioni, autorizza il nuovo, eh, nuovo programmatore, il nuovo sviluppatore e andrete ad aggiungere questo qua che è praticamente scoprid. Eh, dovete mettere delle chiavi di accesso che sono private quindi non ve le, most non ve le posso mostrare, ma vi spingeranno quando andrete qua sulle impostazioni e andrete a seguire diciamo, la configurazione. Dopo che l'avrete attaccato, avrete il vostro software attaccato e possiamo andare a inserire il primo annuncio. Andiamo a vedere esattamente come inserirlo. Per inserire il primo annuncio dovrete prima cliccare sul lister qui, e vi si aprirà questa pagina qua, che è diciamo, la pagina gestionale di, eh, di Store Grid, dove potrete inserire gli oggetti, e fare le impostazioni, i template, le descrizioni, configurare un po' tutto. Ovviamente c'è una vasta guida su School grid in inglese, eh, dove potete studiare un po' tutti i passi. Se non sapete l'inglese o volete una spiegazione ai video, iscrivetevi al mio canale, vi mostrerò man mano come configurare tutti i software, poiché ancora lo sto studiando pure io, perché sto iniziando da poco a utilizzarlo. Però usciranno altri video su come configurare i template, su come configurare il le repricing e le tutte cose. Questo video invece è concentrato a farvi vedere le prime configurazioni e inserire il primo oggetto. Ora, quello che dovete fare per inserire il primo, il primo oggetto ovviamente è scegliere un fornitore. In questo caso io ho scelto Argos, che è un fornitore eh, inglese, un negozio inglese, e vado a inserire, questo, voglio andare a inserire questa lampada. Perché questa lampada? Perché mi sono assicurato prima di tutto che era presente su Amazon, la vedete qua, eccola, la stessa lampada, venduta a 42,99. Qui costa 18, considerando le fees Amazon, Amazon e le tasse, c'è margine per venderla a prezzo migliore su Amazon, poiché se, se la vendessi a più di 42,99, comunque Amazon non sarebbe questo annuncio, poiché Amazon ha un sistema a catalogo, a catalogo come saprete, e Non mostra un singolo annuncio venditore, Quindi dobbiamo assicurarci avere il prezzo più basso per essere mostrati si chiama Winter Bottom. Ve lo mostro, eccolo qua. Box, box wins, che sono tutte le volte che il vostro annuncio ha il pulsante che sarebbe questo, il pulsante acquistatore. Quindi andremo a mettere un prezzo più basso di 52,99, ci cioè dobbiamo assicurare che abbiamo abbastanza bast margine. In questo caso, ovviamente, c'è. Quindi, quello che dobbiamo fare, poi ovviamente andiamo a vedere le recensioni, vediamo che è ben recensito, andiamo a vedere i tempi di spedizione, un po' tutto, quando ci siamo assicurati che può fare alle nostre aspettative, che può stare alle nostre aspettative, andiamo a cliccare il link, lo copiamo e andiamo sulla pagina di prima incolliamo il link, se vogliamo anche le varianti lo clicchiamo, io solitamente non utilizzo, non utilizzo le varianti, e clicchiamo processa. Attendiamo che il software fa il suo, diciamo, il suo processo, il suo caricamento. Ci può stare un po'. Nel mentre volevo condividere con voi dei risultati che io ho avuto, ho iniziato questa settimana e ho fatto con un singolo prodotto, anzi due prodotti, anche se uno l'ho venduto solo una volta, ho fatto 172 sterline di, di vendite, con circa 65 sterline di profitto. quindi siamo sulle 80 euro di profitto questa settimana e circa 172 sterline. Da specificare che per me è un business nuovo, eh, o, perlomeno è un software nuovo, quindi ancora sto studiando. Non ho inserito tanti prodotti, ne ho inseriti solo due per cercare di capire. Con quei due che sono riuscito a inserire in una nicchia ben ricercata in questo momento, tratto di ricordo di iscrivervi che presto ci hanno video dedicati alle nicchie che ti potranno servire. Ho fatto 172 sterline di, di vendita. Ok, qua ha finito di, di caricare. Come vedete ha esportato tutto il prodotto i brand, se volete i brand, andate a inserire il vostro, band, il vostro, il vostro brand. Questi qua, i C, i N, non sono da non toccare, i MPN non toccare, se volete, potete migliorare l'annuncio mettendo il peso, le foto, il titolo, magari andiamo a togliere Argos, anche se comunque vi ricordo che poi sarà inserito in questo in quest annuncio, quindi comunque lo ritroverete qua. Le immagini. E la descrizione se volete modificarla. Una volta che avete modificato tutto, clicchiamo nuovo su Processa e si aprirà Wicelister perché School Grid si appoggia a Wicelister dove potremo completare la nostra configurazione. Ovviamente, in base di configurazione di School Grid vi farà configurare anche Wicelister perché sono integrati. Non vi preoccupate. Quello che dovremmo fare qui è Show More e andiamo a inserire l'articolo come nuovo. E, e basta e possiamo cliccare lista place 3 item ok dobbiamo ora quindi aspettare semplicemente che finisce se noi andiamo qui sul su, no, su grid andiamo su uh, item list vedremo tutti i nostri upload qua c'è quello che abbiamo appena fatto come vedete home open class che se ci clicchiamo ci riporta sulla lampada di prima come vedete la lampada di prima e qua c'è lo status che in questo momento è in pending list quando sarà diciamo listato, quando avrà finito ci sarà uno stato di listed così eh, vuol dire che sarà finito, qua ci sarà anche il link su Amazon dove ci volete cliccare e vi riporta lì se c'è qualche errore, come questi vi sfonderà un messaggio e potete fare, vedi l'errore e qui ci sarà l'errore. In questo caso non è stato inserito perché eh, ci sono questi venditori. In questo caso, io non sono autorizzato a vendere il prodotto sotto questo gruppo, sotto questa categoria. Perché su Amazon ci sono categorie in cui si ha bisogno prima dell'approvazione, non potete, a differenza di eBay, vendere su qualsiasi categoria. Se volete vendere in categorie speciali, come ad esempio musica. Dovete avere l'autorizzazione richiesta da Amazon seguendo i determinati requisiti per poter vendere sotto quella categoria. Questo è l'errore che si riferisce. Una volta finito qua ci impiegherà 5-10 minuti. Il vostro annuncio sarà pronto su Amazon per vendere, eh, e sarete già pronti ora. Il mio obiettivo è raggiungere, sono a 172 questa settimana, inserire nuovi oggetti. Cioè tenere d'occhio perché ancora sto imparando anche io un attimo Amazon che è profondamente diverso da eBay, è vero che faccio Amazon FBA se mi segui lo sai però è molto più diverso rispetto a, al dropshipping poiché con FBA Amazon si occupa di tutto il mio obiettivo è portare questi 172 almeno a 2000 a settimana con eh, circa il 20% di profitto e vi terrò aggiornati comunque su tutto lo status quindi ricordo di iscrivervi bene ragazzi spero che il mio video vi sia piaciuto che vi sia stato utile e che abbia chiarito qualche idea se volete iscrivervi a SpruGrid vi lascio il link in descrizione in modo da poter avere uno sconto sul vostro primo piano abbonamento se volete contattarmi ricordate sono sempre disponibile su instagram e su sulle mail, via email, trovate i contatti in descrizione ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine, ti aspetto al prossimo video, ciao!